Perfetto, buonasera, bentornati a questa nona e penultima puntata di Punti di Vista, trasmissione condotta e diretta dal sottoscritto, ma ideata in format di proprietà di Napoli News Magazine Panorami in collaborazione con Ager Campanus, editrice. Questa sera parleremo di un argomento che tocca più o meno tutte le famiglie italiane, abbiamo fatto anche una ricerca, circa il 78,7% della precisione scientifica è d'obbligo in questo caso, parleremo di obesità, di sport e di salute, chiaramente un argomento che avevamo ripreso nella seconda puntata, ma adesso corre l'obbligo completare quello che avevamo lasciato in sospeso. Prima di salutare gli ospiti in studio e dare il benvenuto voglio augurare a Napoli di vincere questa importante... Gara di questa sera che sta andando in, un, in contemporanea con noi Quindi vi prego ogni tanto fate zapping, guardateci Perfetto, allora stasera bentornata dottoressa Piombino La dottoressa Piombino dopo ha l'autorizzazione a dirci che cos'è, che cosa fa e che cosa ha fatto nella sua splendida carriera Che sta continuando a fare perché è giovanissima Grazie, Poi soprattutto abbiamo... per il giovanissimo <ride> Abbiamo Claudia Coppola, personal trainer e Trainer di Giro Tonic Dopo ci spiegherà che cos'è, abbiamo il pluricampione mondiale, ragazzi, in veramente in esclusiva mondiale. Abbiamo il nostro Luigi Musella, campione Buonasera. del mondo di PNBA. E non so se ho pronunciato bene io. PNBA è una federazione italiana. Ce lo dici dopo. Okay. una cosa io lo dico sempre: prima a telecamere spente, noi guardiamo sempre in camera perché parliamo ai nostri eh, amici da casa e poi abbiamo amico, personale e collega nato nella scuderia di Napoli News Magazine, Alessandro Citarella, bravissimo collega giornalista. Quindi Piombino le tocca. Stavamo parlando a telecamere spetti di una pratica importante per l'obesità e lei stava facendo delle eh, accezioni rispetto a delle formule, lo vogliamo ripetere a telecamere accese adesso? vada? Sì, in realtà stavamo parlando della chirurgia bariatrica, cioè quegli interventi chirurgici che vengono fatti ai grandi obesi per ridurre la loro capacità di poter ass assumere il cibo piuttosto che assorbire dei nutrienti esistono due grandi tipologie di chirurgia una che prevede la resezione di parte dello stomaco in modo tale da ridurre quella che è la capacità di poter contenere il cibo quindi la persona si sazia subito anzi se prova a mangiare di più tende poi dopo a mh, vomitare perché è incapace di poter ingerire così tanto cibo eh, e questo porta al rapido dimagrimento. E poi c'è quella lì che prevede una resezione di una porzione più o meno ampia dell'intestino tenue, che è quella porzione del nostro tratto digestivo deputata all'assorbimento dei nutrienti, quindi anche se mangia riesce ad assorbire meno e di conseguenza dimagrisce è questa una chirurgia che in alcune persone effettivamente è necessaria perché se parliamo di grandi obesi con grandi limiti funzionali oppure anche se l'obesità non è così importante, ci sono importanti eh, patologie eh, che mettono a rischio di infarti ictus le persone, è da prendere in considerazione, ovviamente per coloro che non riescono in nessun caso a rispettare il regime alimentare eh, corretto. Uh, è comunque una chirurgia che ha degli effetti collaterali per quanto riguarda poi la vita futura della persona, che sì è vero che dimagrirà, però avrà dei, dei cali di alcuni apporti vitaminici, sali minerali, alcune complicanze che nel rapporto di rischio di altre malattie va comunque considerato come un elemento positivo. Però lì dove non c'è la necessità eh, è sempre da preferire una perdita attraverso una dieta ipocalorica in quanto evitiamo poi di avere delle difficoltà oggettive nella, nella vita futura. Molto descrittiva, io voglio ricordare che Laura Piombino è specialista in Scienze dell'Alimentazione, coordinatrice per la Regione Campania della Società Italiana di Medicina Estetica, docente di master di dietetica applicata agli stili di vita presso l'Università Bambitelli. Eh, Piombino, io stasera ce l'ho con lei. Va allora. bene <ride> allora, io le ricordo era... che siamo sotto Pasqua, bisogna essere più buoni. Molto buoni, allora no, le, vo le volevo dire, quella non era la domanda, era il preambolo alla domanda che sto per farle. Pensavo: uno può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene? Uh, anzitutto cerchiamo di capire che cosa intendiamo per mangiare bene o mangiare male Bravissima. Uh, perché se lo intendiamo da un punto di vista delle caratteristiche biochimiche dell'alimento Quello è il mangiare bene per il nostro fabbisogno dell'organismo c'è anche da dire un'altra cosa, che eh, purtroppo noi abbiamo dei condizionamenti eh, sull'assunzione del cibo, dei condizionamenti legati ai nostri stati emotivi, eh, oppure legati a quello che è la nostra eh, conoscenza di quel determinato alimento, del gusto. Quindi... Eh, molto spesso il mangiare bene che crediamo noi non corrisponde al mangiare bene al mangiare secondo sano. la biochimica Quindi, esatto, secondo mangiare il mangiare sano. sano per esempio a me mi fa stare benissimo mangiare una bellissima pizza fritta eh, Casomai ripiena, completa, bella, però sicuramente sto bene psicologicamente, ma poi mi ucciderà il fegato e tutto il allora, resto. Allora, sì, poi tornando nel suo esempio specifico, poi indipendentemente da quello che è il gusto e il piacere della pizza fritta, ci sono alcune categorie di persone che soffrono ad esempio di problematiche di gastrite, di acidità gastrica che potranno adorare la pizza ma essendo un cibo particolarmente grasso in quanto fritto potrebbero dare una problematica detta reflusso e quindi staranno male comunque e non dormiranno la notte o ancora se c'è una persona che è una patologia molto frequente, il colon irritabile caratterizzato da difficoltà digestive con una forte aria a livello intestinale si mangia la pizza e si trova la pancia sì, grande così queste cose qua anche influiscono moltissimo quindi in quel caso il gusto comunque eh, porta Diventa a dei malesseri secondario. Claudia Coppola, bravissima, bravissima personal trainer eh, di Girotonic poi ci dirà lei che cosa si intende perché io sono ignorantissimo in materia data l'età non frequento più le palestre eh, lavoro con la Badante più che altro. E innanzitutto, personal trainer è associabile anche un pochino a un lavoro psicologico. Del, voi, voi fate ginnastica individualizzata. Quindi c'è una persona che non si sente bella, non si sente bene, non si vede bene. Viene da lei, si rivolge a lei. C'è anche un lavoro psicologico? Ma assolutamente sì. Assolutamente sì, perché diciamo, la, la scelta del personal training è una scelta che si fa quando la persona si sente persa e non ha, cioè, non ha chiara la strada da seguire per raggiungere un obiettivo. Ora Quindi, che ha già frequentato palestre e non ha ottenuto risultati. Non ha ottenuto risultati, ehm, insomma, il personal trainer è quello che ti segue e ti indirizza per, per una serie di aspetti ti dà anche delle indicazioni su, uh, su come proprio uh, modificare determinate cose che, uh, che ti hanno portato poi a, ad avere delle problematiche quindi a un certo. semplice esercizio che forse faceva prima male fatto bene ha dei risultati diversi, giusto? Eh sì, sì, no? lei mi parlava di, di lavoro psicologico Anche eh. psicologico, certo. soprattutto perché il mio certo. caso, tecnico, vado in poi, palestra per sì. anni e anni e anni Sono sempre lo stesso e dico allora la palestra non mi fa bene No, forse non la facevo io bene Vabbè, certo, come ogni cosa c'è una tecnica Quindi il, il tecnico poi in, in sé ti, ti indirizza verso un lavoro specifico Questo. Perfetto E parlando di tecniche specifiche, io quasi mi emoziono a parlare con Luigi Musella, campione del mondo, pluricampione del mondo, perché è stato 2021-2022, campione del mondo nella specializzazione PNB che ci spiega che cos'è, Classic Physique. Eh, che devo fare per diventare campione del mondo? Luigi vai. Eh, buonasera a tutti, c'è da dire che il percorso eh, professionistico del bodybuilding per diventare campione in questa disciplina è un po' differente dal percorso magari di essere seguiti semplicemente dal personal training perché si tratta di fare una serie di allenamenti e un, seguire una certa alimentazione molto particolare e molto specifica che poi ti porta a questi risultati estremi del fisico che se poi vogliamo analizzare a livello salutistico non è che poi è il massimo perché poi arrivare, arrivare in modo natural a queste percentuali di grasso per lungo tempo poi può portarti anche a... a cioè tu stressi comunque il fisico quindi diciamo che dietro a questo percorso di, di gare si nasconde quindi tanto sacrificio, tanta dedizione, tante rinunce perché poi spesso capita che per per la dieta che fai, per lo stile che fai, rinunci anche a stare magari con degli amici oppure stai a determinate condizioni, ti porti magari i tuoi passi, le tue cose eh, e quindi è comunque un percorso molto ehm, diciamo mirato che in genere va a fare la persona che è appassionata di bodybuilding quando poi col eh, tempo nel frequentare sempre le palestre mi inizia poi pian piano ad appassionare. Io ho iniziato questo percorso, diciamo, da E hai anticipato la mia domanda. Ah, ti cosa ho fa scattare nella testa di una persona, tu prima di fare questo eri un ragazzo che aveva una vita uh, sociale normale, con tutti quanti, non che questa non sia normale, però era quella della comunità, il sì. bar, lo Spritz Cosa scatta nella testa di una persona per poi arrivare a questi straordinari risultati? Allora, io inizialmente facevo arti marziali, quindi facevo, ero modello, ho lavorato per alcuni stilisti e facevo il modello, quindi ho sempre avuto la cultura del fisico, del ah, ecco. fisico estetico, del fisico curato. Poi praticamente dopo, eh, volevo. andando in palestra non riuscivo a capire perché molte persone che praticavano bodybuilding ad alti livelli, con le conoscenze sia scientifiche dovute all'alimentazione sia dell'allenamento queste persone utilizzavano steroidi quindi io mi sono iniziato da solo ad acculturare a studiare sia uh, l'alimentazione che comunque le varie tecniche di allenamento per capire come si potesse arrivare a un determinato fisico senza usare steroidi. Quindi questa passione, questo studio nei confronti Satisfice di me stesso, me stesso sì, sì, è stato proprio uno studio con me stesso, pian piano mi ha portato a seguire dei ragazzi, a cambiare fisico a questi ragazzi per poi poi analizzarlo su di me, perché dicevo io non posso praticamente dimostrare alle persone che possono ottenere dei risultati se non mi metto io in discussione, cioè cosa devo fare, quindi devo andare a gareggiare nelle categorie dope, Dice, cioè nelle categorie dove sono, dope, stato, io sono, Stati Uniti, sono, io sono stato anche negli Stati Uniti quindi le, la, la prima gara che ho fatto io è stata in, una fe, in federazioni open come fitness model dove non c'erano uh, controlli antidoping. quindi c'erano molte persone ovviamente che utilizzavano il doping cioè che i doping sono delle sostanze che non sono legali diciamo in alcuni certo. non sono riconosciute certo. dalla WADA dalla che, che è un'organizzazione internazionale che Vieta determinati di... prodotti, prodotti, sì. Io ho vinto anche quella categoria fitness model, poi dopo mi sono avvicinato a Classic Physic, alla federazione natural, sempre da natural, Sul vincendo Classic poi... Su Physic ci arriviamo dopo, Sono non di tutte le domande perché parli proprio a ruota libera e mi piace così. Eh, Alessandro, eh, io e te penso, siamo un po' più datati, un'idea già ce, ce la siamo fatta, ma... Tu hai fatto un po' di conti a memoria Duomo di quello che può costare sì, a una sì. persona avvicinarsi a un progetto dietologico allora, o a un personal trainer o addirittura? Intanto due numeri giusto per capire il fenomeno, la dimensione del fenomeno in Italia. No? Infatti a guardarci un po' gli uni con gli altri stando per strada, apparentemente uno diciamo così, non, non appare che qui in Italia si spenda eh, tanto per fare sport. In invece non è così. In Italia ogni anno, e il dato è analizzato, negli anni 2019, 20, 21 e 22, si sono spesi costantemente attorno ai 43 miliardi di euro, tra alimentazione legata, diciamo, per il benessere e a tutte quelle attività che sono legate al benessere, dallo sport al benessere vero e proprio. E in pratica ogni italiano spende annualmente attorno ai 1.300 euro complessivamente per stare bene. Anche quello che spendiamo per il nostro cane o gatto? Praticamente, sì, sui 500 euro l'anno se ne vanno per un'alimentazione particolareggiata, diciamo così, e circa 800 se ne vanno tra Beauty Farm, e, vanno un po' divisi tra Beauty Farm e, e attività sportive. Le categorie. Quindi, eh, sono comprensive eh, calcetto e palestra. È comprensivo di tutto, vai dalla piscina alla sauna ah, ecco, al benessere è, in è genere. Cioè, come sì, esatto. La calcola un 50 e 50, perché poi c'è anche da dire questo: c'è diciamo una, una tipologia di spesa molto ampia, anche se più bassa, che è quella legata proprio all'ambiente all sano, cioè palestre, campo sportivo, questa roba qua. Invece costa di più ed è un, diciamo, una, un, un campo un po' più ristretto. Proprio quello delle, delle beauty farm, dei massaggi eh, delle spade. Stiamo cose parlando così. praticamente del top di gamma, sostanzialmente. Insomma, però sì, appendino. Sì. Oh, scusi, eh, per Piombino, eh, no, dicevo appendino perché somiglia un pochino al sindaco Ex di Torino. Eh, volevo dire: No, no, non mi ricordate alla politica. No, assolutamente. No, volevo dire però una cosa che mi colpiva. Eh, parliamo di beauty farm, di palestra, di diete, di personal trainer, di campioni del mondo, nessuno parla del trekking che secondo me è importantissimo. Ah sì, anche se questo poi lo dovreste chiedere più a chi eh, insomma no, no, come si occupa di sport. sulla salute. Uh, non come sforzo il... fisico proprio come effetto salutistico allora eh, sicuramente il camminare è la cosa che più di tutti migliora la circolazione eh, si è visto che riduce quello che è l'ipertensione la, quindi l'aumento della pressione sanguigna piuttosto che migliora l'attività cardiaca eh, riduce volendo parlare anche rimanere nell'ambito estetico pure quei fastidiosi inestetismi che colpiscono un po' tutte noi donne come la costruzione detta cellulite legata proprio ad un accumulo di liquidi a livello degli arti inferiori eh, quindi eh, effetti benefici eh, ce ne sono sicuramente eh, tutto deve essere fatto ovviamente tenendo presente quelle che sono le capacità dei singoli individui, cioè mettiamo a confronto una persona di 20 anni, una persona di 60 anni, sicuramente avranno delle capacità motorie diverse, eh, dovranno camminare con delle velocità diverse, con un, eh, un percorso con delle componenti anche di rischio in termini di salite e discese diverse tra loro ovviamente oltre all'età è importante anche quelle che sono le abitudini sportive della persona perché se prendo due persone della stessa età uno che fa sempre vita sedentaria e un altro invece che ha ah, un allenamento costante, sicuramente quest'ultimo avrà delle performance diverse e dovrà fare un carico di lavoro maggiore. Tenete presente che l'attività sportiva considerata salutare è quella quotidiana, quindi partiamo dai piccoli gesti, eh, quindi io preferisco sempre fare le scale a piedi anche se c'è l'opportunità dell'ascensore, non prendere la macchina anche per fare pochi passi, oltre poi a un allenamento in base alle varie esigenze quindi meglio sicuramente con la possibilità di un personal trainer eh, che deve essere almeno un, uh, un due o tre volte a settimana proprio come minimo quindi sinceramente quando vedo le persone che diventano eh, maratoneti o grandi eh, camminatori in bicicletta la domenica in realtà non è che poi dopo riescono a fare tanto per il loro fisico pure quello della eh, partitina del giovedì oh, la moda del momento è il, è il paddle quindi ormai ci sono le partite del paddle eh, perché poi ogni anno lo sport caccia una moda diversa eh, poi c'è gli uomini sempre il calcio, il calcetto e quant'altro anche se poi quando non hanno casomai quell'abilità poi diventa pure uno sport pericoloso perché quasi tutte le persone che vengono no, da me a studio e mi raccontano nella loro storia clinica che hanno un praticamente un intervento al ginocchio o altro dico giocato a calcio quasi sempre, un sì. <ride> quasi sempre un sì e lo sport a livello agonistico devo dire che è bellissimo però è considerato uno sport usurante, eh, come diceva appunto il nostro atleta, eh, causa il rilascio di molti radicali liberi, mette a estremo uh, sacrificio il nostro organismo portando ai limiti, pure, certo quindi lo aspetto. stress è comunque un elemento uh, non salutare. Quindi, eh, lo sport è sicuramente è bello, però non è quello che consiglierei alla massa, anche perché poi se siamo tutti atleti quindi diventa lo sport, complicato. Lo sport deve essere selettivo, se ho capito bene? Lo sport andrebbe sempre personalizzato per quanto mi riguarda perché nessuno di noi è uguale, quindi quando si prova a generalizzare si rischia sempre di fare troppo o troppo poco. Eh, però quindi per questo dico è importante che ci sia un professionista che ha fatto un percorso formativo eh, e che sappia dare i giusti consigli quindi eh, in ogni ambito bisognerebbe sempre affidarsi a chi eh, è in grado di dare i giusti consigli noi nel sordio parlavamo proprio di, di questi grandi obesi sono persone che, comunque, in qualche modo dovrebbero fare un'attività fisica. Sì, ovviamente è, non è facile, cioè, se parliamo di una persona che ha un indice di massa corporea superiore a 40, quindi ha praticamente eh, gambe. Parliamo di eh, chili? In chili. il chilo in realtà do, quantomeno dovrebbe essere rapportato all'altezza no? cioè. eh, e quindi parliamo, non lo so una persona di eh, un metro e settanta che ha 150 kg di peso eh, avrà delle gravi difficoltà motorie, quindi eh, l'attività la, motoria che può fare è una di supporto, cioè eventualmente camminare di, Camminare per quello che può, quindi sicuramente camminare e non correre, però anche quello che viene chiamato come... Ehm, Oddio, la ginnastica diciamo classica al tappeto col supporto però di una persona, di un professionista Anche che perché le... la, la pompa quindi una sorta tipo di sforzo, ginnastica no? passiva eh, i grazi in modo particolare, gli obesi la pompa fa uno sforzo maggiore eh, sì. incombe la pubblicità altrimenti i nostri sponsor si uccidono noi ci vediamo fra un minuto e mezzo esatto pubblicità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 081 1933 8714 14 rieccoci in studio, rieccoci in diretta, riprendiamo e partiamo dalla nostra bravissima Claudia Coppola che ci deve spiegare che cos'è lo giro tonic. Il girotonic. Allora, il girotonic è una disciplina che nasce da un ballerino. Io sono un'ex ballerina professionista, quindi ho insegnato danza per tanti anni e poi un 12 anni fa ebbi un infortunio al femore, una lussazione e grazie al Girotonic che è questo metodo di espansione corporea, chiamiamolo, ecco è definito proprio un metodo di espansione, sia per le articolazioni che per tutto diciamo, il sistema proprio muscolo scheletrico c'è una grossa connessione nel, nel lavoro con il girotonic con la respirazione cioè le due cose sono fortemente correlate e, è una disciplina insomma, che è un po' aperta a tutti io ho il mio studio e sulla macchina fortunatamente riesco a lavorare dal, dal bambino al settantenne non c'è limite di età? no, dipende ovviamente dall'elasticità. Eh, anche da, anche dalla da seduta insomma questa macchina eh, puoi far sedere la persona in diversi modi quindi anche mh, diciamo, un soggetto che ha difficoltà di movimento riesce comunque a svolgere degli esercizi che appunto ehm, la macchina della, mh, ha una meccanica che permette di fare comunque bene l'esercizio ovviamente quando sei guidato da un trainer eh, certificato insomma. E, là. Perfetto, bravissima. Grazie. <ride> allora, e invece... Luigi, io avevo letto questa cosa della routine, di, io perché ti ho spiato un po', così come ho fatto con tutti i nostri ospiti, e così come faccio sempre le mie abitudini andare un po' a sbirciare, questa cosa che mi colpiva, la routine di Luigi Musilla, Pro PNBE, vai. Che cos'è la routine? Bravissimo. Questo mi hai chiesto. La routine praticamente è una, è, una, è, una, è una presentazione che tu, atleta, fai durante una gara professionistica. Diciamo ah, che dopo, aver fatto, sì, dopo che tu hai fatto i confronti, in base alle categorie che tu gareggi, fai i confronti con gli altri atleti dove i giudici decidono praticamente chi è quello lì, Mari più in forma oppure quello lì che ha maggiori simmetrie in base alle categorie si fa poi una routine che praticamente è accompagnata con delle pose muscolari le pose muscolari sono accompagnate da una musica che tu scegli e quindi praticamente la io in America ho avuto anche la, il premio per il posing praticamente. Che musica hai scelto per esempio? Io ho scelto praticamente una musica è una musica queste qui, queste musiche epiche che ah. non, non ti so dire qual è la musica, ora non la ricordo, cioè, ricordo la musica, non ricordo il titolo, però erano quelle musiche epiche che magari fanno anche un po' di scena quando entri. Non tipo flash dance, diciamo così. No, però molti praticamente Molto usano ritmeto. anche magari pezzi più romantici, pezzi anche dal, dall'atleta. Io mi sentivo più uh, uh, con quel tipo di musica. Ma in poi sintonia, il gesto. Diciamo che la devi sentire, la musica la devi sentire quando fai la routine. Eh, perché poi devi andare anche a tempo nelle pose muscolari perché altrimenti non, deve essere un bello spettacolo per chi ti vede devi cercare anche in quel momento per quanto mi riguarda anche di emozionare un po' il pubblico perché comunque alla fine è uno spettacolo questo qua cioè sono atleti che fanno tanti sacrifici e, e quindi cercano di far vedere sai, tutti i muscoli il suo stato che si muovono quindi praticamente è bello proprio il fatto che tu in quel momento cerchi di emozionare il pubblico e io ci sono riuscito in America in realtà, mi, mi, mi piace no, ci emozioniamo anche noi a vedere perché effettivamente il già. risultato di quello che dicevi prima che era una cosa molto bella dimostrare agli altri che si può questa allora, è si... quando ho vinto il titolo europeo come fitness model a Londra prima di approcciare poi nella categoria Quindi, ragazzi, stiamo ospitando stasera in studio un campione veramente mondiale ma campione mondiale anche come essere umano come persona perché mi è piaciuta moltissimo mi è piaciuto il passaggio quando volevi dimostrare agli altri, mettendoti in gioco, che si possono raggiungere degli obiettivi senza usare additivi sì. o cose che possono far male. Quando sei arrivato negli Stati Uniti, no? Voglio dire che è un po' la patria dei bodybuilder, dei... Che emozione, che sensazione, cosa hai provato? Lì è stata una bellissima emozione perché mi sono trovato praticamente tutti i mister Olympia che avevano vinto il Natural Olympia negli ultimi anni quindi praticamente io ero andato a casa loro e il risultato è stato fatto un quinto posto come prima gara in America solo perché ero praticamente poi parlando con i giudici diciamo che i primi anni in America quando vai in America tu paghi anche un po la politica americana perché comunque tu tutto sei tutto. nuovo i primi quattro erano tutti pluri. Olimpia e stavi a casa loro quindi diciamo che è stato un primo anno un po' per farmi conoscere quest'anno vorrei andarci e quindi devo, devo impegnarmi dobbiamo... però possiamo, possiamo svelare una cosa noi abbiamo un amico in comune che è stato Mister Universo sì. che è Salvatore Pisano che ci sta seguendo ci ha appena scritto e che noi salutiamo Lo con salutiamo, affetto Salvatore è veramente senza nulla togliere è una, è una statua è una statua greca. e ho visto i ritagli di giornale quando ha gareggiato e quando ha vinto il titolo scusa dell'interruzione però era doveroso salutare Salvatore che ci sta seguendo C'è cioè Salvatore, vai quindi no, e quindi io quest'anno riproverò ad andare in America e quindi vediamo un po' come gestire quest'anno diciamo tra i vari impegni poi di lavoro perché poi sai, quando gareggi a questi livelli conciliare il lavoro con la vita privata gli allenamenti, non è semplice perché devi essere sul, sempre sul preciso pezzo. munizioso sul pezzo sì, sì. Eh, però da un lato, ripeto, mi stimola perché mh, il, il voler essere comunque il primo europeo io sono stato il primo europeo a fare questo risultato in America eh, top 5 all'Olimpia, al Natural Olimpia quindi praticamente quest'anno voglio provare a fare altro è importante record... sottolineare Natural, Natural, Natural, Natural Olympia. Sì. Sì. Perfetto, Alessandro, e adesso ti tocca noi, un, una piccola sintesi di tutte le cose che abbiamo sentito fino a questo punto e un tuo punto di vista rispetto alle cose che abbiamo, ci siamo detti. E allora, la sintesi quale può essere? Abbiamo parlato di salute, abbiamo parlato di attività sì, sì, personalizzate, no, abbiamo no. parlato di un campione. Quella, quel target, secondo me, lievita molto rispetto alla sua attività. Uh, guarda... È una nicchia, diciamo così, in espansione questa qua, un po' come tutte le attività. Eh certo. Perché poi in realtà, se andiamo a guardare bene, ci sono le cosiddette attività di base, no? che mh, sono quelle lì che poi ingaggiano la grande massa delle persone. Dove possiamo accedere anche noi. Chiunque può accedere, a qualsiasi età, infatti se andiamo a vedere trovi il bambino che gioca a calcio e poi trovi l'ottantenne che gioca ancora a calcio, insomma. Um, quindi lì parliamo di numeri sterminati con anche un'economia che c'è dietro diciamo che la cosa importante sarebbe quella lì di, lo dico anche da ex atleta non sembra ma io ho, fatto, ho speso una vita come atleta tra rugby, karate e qualche altra attività similare ma soprattutto tantissimo rugby e un po' di atletica pesante e, e ho smesso di insegnare dopo una decina d'anni attorno ai 55 anni insomma No, io ricordo che sì. due attività sì, sì, sì, di sì, sono stati in Giappone insomma. ci conosciamo da un pare... po' di eh, tempo infatti. E, eh, quindi è un mondo che conosco bene insomma proprio anche dall'interno diciamo che quello che colpisce molto è sempre eh, il fatto psicologico no? è il tentativo di emulare quindi molto dipende anche da quanto i media aiutano a sviluppare diciamo, queste attività? Ma Sarebbe anche il soggetto bella... che decidi di emulare. <ride> anche quello c'è da dire. Diciamo che la, la cosa bella di questa sera è che si può, mettere, si può coniugare bene e, e, e chiarire bene il concetto, ovvero si deve tenere ben conto che alle spalle di tutto questo ci deve essere uh, un'attività preventiva di ordine medico, cioè andare da un dottore, da un medico, anche dal proprio medico di base, ma un medico sportivo ancora meglio, prima di fare queste attività è una cosa molto importante, perché ti costruisce praticamente un po' il biglietto d'ingresso per le attività che puoi fare e che non puoi fare, e quanta ne puoi fare e a quali condizioni, che è una cosa molto importante. Per non avere... Se, dei, esatto, ti, se, poletti, ti, ti poletti, un po', si mette un po' i paletti in base, certo. in base alle condizioni reali che tu hai, perché magari uno pensa che a 50 anni può andare a fare facilmente una maratona di, di 40 km e non si rende conto che magari si sta giocando buona eh, parte del, del tessuto eh, diciamo del cuore un po', un un po, po prima del tempo come quelli che purtroppo ci rimangono in una eh, partita di calcetto ce, ce ne sono tante. Sì. poi ci sono queste attività specializzate che sono molto molto interessanti e molto importanti prima sentivo del girotonic che onestamente non conoscevo. Oh, però, se uno ci pensa bene, un'attività così che ti riesce a far riprendere da un accidente fisico, eh, anche serio, magari può essere un compendio, un'alternativa, una cosa diversa eh, rispetto alla tradizionale riabilitazione fisioterapica, che pure va bene, però poi dopo ti puoi divertire facendo attività sportiva, quando poi ti rimetti in piedi puoi anche fare altre cose. Arrivando poi, diciamo, alle attività. Eh, più canoniche, no? più ben conosciute, eh, come sono quelle lì del bodybuilding, che purtroppo. Ma io non sapevo, il, il tennis stressa moltissimo il fisico. Il, il tennis, sì, io ne ho fatto sì. un po', l'ho lasciato perché è un'attività estremamente ho anni fa Ma poi eh, oh, ho sì, capito sì, che non è lo sport è adatto Ci vuole un meno. allenamento preliminare molto forte. Mo sì. c ho, c ho mia figlia, la più grande, per esempio, che è innamoratissima del paddle, di cui prima parlava la professoressa. E... È un'ottima attività ma è estremamente impegnativa sotto il profilo fisico e bisogna fare molta attenzione perché tanta gente vedo che va eh, non ben preparata, per esempio pallate in faccia ne prendono parecchie, cioè è aumentato un po' il lavoro degli oculisti, sì. ma per cose serie, sarebbe bene che si munissero di... Una una scherzio, esatto, a, a, un pochino alla Osimen, sì, esatto. si devono fare un ah, po' di cose. il Napoli cosa. sta vincendo, per... eh, voglio... eh, questa è una bella notizia. Insomma. Allora, io invece stavo riflettendo su una cosa: la scienza dell'alimentazione è lo studio relativo a tutti gli aspetti tecnici degli alimenti, cominciando dalla raccolta e dalla macellazione per finire con la cottura ed il consumo, viene considerata addirittura una scienza dell'agricoltura, e normalmente viene tenuta distinta dal campo della nutrizione. Appendino, perché? Piombino. Piombino, scusi. <ride> uh, allora, uh, in realtà quella è la definizione di scienze dell'alimentazione, però la specialità, uh, il, uh, il Ministero dell'Istruzione l'ha chiamata così, quindi la specializzazione post laurea in <coughs> medicina si chiama scienze dell'alimentazione dietetica, però effettivamente la parola scienze dell'alimentazione riguarda il cibo a 360 gradi, e quindi eh, effettivamente dalla nascita fino poi dopo alla sua trasformazione nell'organismo umano ma come quello di, di un altro animale insomma. Quindi la definizione che puoi trovare su Google sicuramente è così generica, però la, la specialità l'ha scelta il, il Ministero della Pubblica Istruzione, l'ha chiamata così. Non l'ho scelto io il nome. No, no, per l'amor di Dio, capisco perché appendire piombino, appendire. Guarda, è una cosa strana, me lo stavo dicendo prima. Allora, invece poi stavo pensando un po' al greco, no? Uh, osteon e che è pathos, stiamo parlando di osteopatia, quanto è utile essere ben preparati in osteopatia per fare il personal trainer, se è utile? Allora, in realtà... Io so che lei sta studiando, sta so al quarto sì, io anno Io al quarto anno di osteopatia e in realtà è stata quasi una necessità quella di uh, approfondire degli studi anatomici che poi vabbè l'osteopatia insomma eh, ti apre un mondo perché eh, si occupa, eh, occupa dell'omeostasi, che sarebbe la capacità di autoguarigione del corpo. In realtà non so ancora diciamo, a cosa mi porterà eh, essere osteopata, ma so che fino ad ora mi sta arricchendo tantissimo. Soprattutto perché ehm, anche la persona che viene da te per essere seguita per, una, per essere allenata per il giro tonic, tu comunque la inquadri eh, come un paziente osteopatico, cioè guardi la salute di quella persona a 360 gradi. Quindi non, non è Quindi più si fa solo una scheda tecnica esatto, del ci si fa una lunga anamnesi anche mh, solo semplicemente prima di iniziare un percorso di allenamento, ma ovviamente con le conoscenze che mi sta dando l'osteopatia è naturale che io guardo, ecco appunto come le dicevo prima, ehm, il paziente nel suo totale, quindi dal suo stile di vita alla sua salute, a, insomma si guarda un po' tutto. Quindi, Ci sono dei casi che ha dovuto rifiutare di, seg di poter assolutamente, seguire? Assolutamente, innanzitutto ehm, diciamo la, eh, il fatto che io non sia ancora osteopata non mi permette di esercitare la professione No, no, io dicevo eh. a 360 gradi anche come personal trainer Vabbè, si, diciamo tranne rarissimi casi, però insomma fortunatamente avendo. Oh, la per avverse condizioni fisiche eh, Sì, vabbè, diciamo allo studio sono... Stiamo avendo un sacco di saluti da casa, scusate, <ride> noi ringraziamo non sto rispondendo perché il tempo veramente è tiranno, io ringrazio tutti gli amici da casa che mi stanno e seguendo e ci stanno scrivendo eh, le domande sono tante, sono belle qualcuno l'ho letta eh, però non c'è veramente il tempo ragazzi, eh, continuate a seguirci io vi voglio bene come sempre lo sapete anche se non dico tutti i nomi e cognomi e saluto tutti quanti come diceva l'amico mio negli anni 80, un abbraccio circolare a tutta la fascia di ascolto continui prego Uh, cosa dicevamo? No, il fatto di dover, poter, dover rinunciare a un paziente per dei problemi fisici o per dei difetti in, uh, inguaribili, diciamo. Perché di solito diciamo uno per fare fortulata... cassa prende tutto, no? Diciamo che però fino ad ora non mi è capitato che venisse da me qualcuno che ho dovuto dire: No, non posso seguirti perché non, non sei in condizioni. Probabilmente non sarebbe venuto da me, sarebbe andato da un medico. Mm. Quindi se, se si sono rivolti a me, fortunatamente fino ad ora non mi è mai capitato di. Uh, rifiutare qualche no, a volte non sanno neanche di avere un problema ah, questo sicuramente eh, ecco, di quello se, quello se ne parla uh, si manda dal medico si fa, si fa tutto quello che si deve fare prima di iniziare un percorso qualsiasi esso sia sia di girotonic che di uh, allenamento in sala ecco. Luigi a parte il sacrificio l'impegno le privazioni che credo ritengo siano veramente tantissime e quindi avrai un competitore in meno, non, non praticherò mai questo sport <ride> dire, perché sono contro la due, violenza due, fisica verso me stesso, davanti a un piatto di spaghetti ogni tanto mi arrendo e volevo capire una cosa, tu fai anche dei controlli fisici, clinici costanti e continui? Allora, innanzitutto, non è che noi tutti, tutto l'anno mangiamo dietetico, eh? cioè, nel senso che in questi. Ah, ci sono, sono dei momenti C'è cioè una fase di bulk e una fase di cut, c'è cioè la fase di bulk dove puoi mangiare, ti puoi divertire e questa è la fase di bulk. Vedi come sono felice, <ride> quindi si mangia pizze, ti puoi concedere. Mangi sempre Quindi quei cibi genuini, quello che avete visto è mangi quelle, lui, quelle cose è genuine che magari ti fa anche la casa Va bene, la Bella pasta al forno però sì, no. sì, la puoi mangiare, la puoi mangiare tranquilla. La mangi tranquilla, mangi genuino durante il periodo Vuoi dare sì. qualche consiglio a qualche ragazzo che si vuole, eh, vuole cominciare? Allora, vuole allora, secondo me il consiglio modo. principale è mangiare, mangiare bene, come c'era la professoressa, mangiare genuino non fa male la pizza, non fanno male i dolci fatti in casa, fatti in un determinato modo se è accompagnato da, ovviamente da un'attività fisica. E poi quando ovviamente poi devi cacciare il fisico, tra pet, per l'estate, ti metti un po' a dieta. Io il fisico lo caccio per le gare, non per l'estate, quindi quando ho la gara mi dedico a, a, fare, a definirmi, magari a fare una dieta un po' ipo, normocalorica, ipocalorica, non vado mai sotto troppe calorie preferisco fare delle diete lunghe però cercare di mantenere comunque le calorie alte e mi alleno un po' di più questo quindi alla fine non è vero che bodybuilding è solo sacrificio anche poter mangiare qualcosa in più perché sai che avendo un fisico con pochissimo grasso puoi mangiare e ti puoi divertire voglio dire perché poi se tu mangi tanto e poi vai in palestra cioè sai che lo bruci e quindi conservati una risposta flash per noi anziani risposta flash eh, fermati allora Piombino stavolta l'ho azzeccato finora, vedete l'età che cosa mi combina in avanzato stato di decomposizione cerebrale e, Piombino no, a lei invece dovendo dare un consiglio veramente tecnico a una persona che ha lasciato un'alimentazione scomposta per continuare ad essere costante con un'alimentazione sana che consiglio darebbe a una persona? Perché poi si cade in tentazione ogni tanto, no? Ma sicuramente, allora, tralasciando raggiungimenti di obiettivi importanti come il nostro atleta, eh, io dico che bisogna vivere il cibo eh, anche con serenità quindi fin quando si fa una dieta eh, ipocalorica bisogna perdere eh, del, dei chili in eccesso è importante essere abbastanza rigorosi ok io non do mai il giorno libero perché al giorno libero mio aggiungono il giorno libero loro quindi diventerebbero due eh, però nel momento in cui la persona ha, ehm, ha raggiunto l'obiettivo, io do una linea mh, di eh, alimenti che deve esatto, il mantenimento, una linea guida di alimenti che deve rispettare cioè quella che è la sana alimentazione che normalmente io non l'ho uguale per tutti ma cerco sempre di tararla, tararla in base ai ritmi di vita della persona Se ha la possibilità di tornare a pranzo a casa piuttosto che no dicendo guarda, considera che un paio di volte a settimana tu puoi tra virgolette sgarrare, ti puoi concedere il dolcino, la patatina fritta, la birretta con gli amici. L'importante è che sia una trasgressione limitata a un paio di giorni a settimana, perché non saranno i due giorni che faranno ingrassare, così come non sono due giorni a settimana di dieta che fanno dimagrire. No, io avevo detto poc'anzi di non volere fare i saluti però ci stanno delle persone che ci stanno seguendo dall'Emilia dall Romagna in questo momento e quindi voglio salutare Cri Suevic che sì, ho letto bene, Suevich si chiama e Cristina, presumo, Cri, eh, che veramente eh, dice che siete tutti quanti molto bravi c'è il dottore Bruno Gentile eh, della Bambitelli di Napoli che ci sta facendo i complimenti per la trasmissione e poiché è un nostro follower siamo obbligati a dire che non è un complimento di cortesia grazie Bruno e niente, poi dicevano il giornalista è molto tenero e, Alessandro io non ti conosco bene so che non sei tenero per niente no, e poi ci spiegheranno perché ti vedono tenero, ti, vedono tenero. E ti vogliono un po' più grintoso un po' più cattivo Verso i nostri ospiti, probabilmente no, ma non si può essere. Allora, bisogna distinguere un momento. Ecco, allora, noi parliamo di persone che al di là di quanto fanno. Domenico per... sta rispondendo a te, te al di là di quanto fanno per loro stessi, sostanzialmente ehm, apportano un'utilità alla società, eh, dando un esempio e mostrando anche sostanzialmente le strade corrette per vivere bene perché noi alla fine parliamo di benessere allora, il benessere sicuramente c'è una base economica per stare bene però vicino a quella eh, graduando pure le entrate che uno tiene si possono fare tante cose insomma dalle attività di base a quelle migliori eh, a livello di, di, di, di, di impatto a quelle più costose si può fare uno di tutto però in questo caso stiamo apprendendo anche molte cose insomma, sì, rispetto alle eh, questa è una trasmissione di servizio io lo ricordo sempre un talk, un salotto che eh, va avanti da otto anni e abbiamo su queste poltroni si sono avvicendate tantissime personalità tantissimi personaggi e tantissime persone che ci hanno arricchiti e hanno arricchito un pochino anche voi da casa che ci seguite noi siamo i titoli di coda Piombino, un flash proprio per una chiosa su quello che abbiamo detto, veloce, un telegramma. Eh, è possibile eh, vivere bene e in forma, bisogna saper eh, dosare quello che è il, una, un corretto stile di vita anche a delle piccole concessioni. Io voglio fare un attimo il cattivo e lo scorretto, chi vuole consulenza da queste persone? E i nostri ospiti qua possono scrivere sulla mia mail eh, dicendo, lasciando dei dati io li trasferirò sia alla dottoressa Piombino che alla nostra carissima amica Laura e eh, Claudia, ma che sta succedendo stasera? Sei tu Gianluca? C'è la regia che mi, che mi minaccia eh, alla mia carissima amica Claudia Coppola e è, è difficile chiedere consigli a lui che fa una vita meravigliosa ma proprio densa di impegno e di sacrificio. Uh, a un giovane cosa diresti in questo momento? Io faccio, dico semplicemente ai ragazzi di, che non c'entra nulla con la trasmissione che pari sull'argomento, Credete sempre in quello che voi fate io magari ho creduto di voler dimostrare a tanti ragazzi che si poteva fare un determinato fisico senza utilizzare magari dermiati steroidi o, alt o altre sostanze, voi credete e metteteci il massimo in tutto quello che, che fate che poi più più qualcosa arriva Alena Chiosa mi ha fatto moltissimo piacere partecipare a questa serata, veramente. Diciamolo con un sacrificio mostruoso perché io stasera sarei dovuto essere nella eh, eh, una stampa del Napoli, Alessandro <ride> è venuto addirittura dalla Calabria, se non sbaglio, ed è stato puntualissimo. Sì. Mi ha fatto assai piacere e soprattutto il pensiero che mi viene in mente è questo. Allora, questo è l'esempio diciamo, il, il, che mi piace. Per la, soprattutto per i giovani, perché un dato che non ho, non ho dato prima è che ne, col passare degli anni le generazioni giovani aumentano di percentuale per l'accostarsi la, la, al proprio benessere e soprattutto allo sport. Questi sono gli esempi che è utile avere perché sono esempi di positività, di quel, quella, quella, quella cosa che a noi manca cioè vediamo sempre la negatività perché produtta. siamo datati abbiamo Bravi, un background eh, molto siamo lungo. Anche, però poi ci si mettono pure i media che magari se facessero vedere un po' di cose di queste in più noi sarebbe siamo in media, lo sei anche tu media e diciamo che noi siamo in grado di fare anche credo, spero, anche i dati ci danno ragione buona televisione, buona informazione non abbiamo padrini, non abbiamo padroni parliamo in libertà lo abbiamo fatto anche nei momenti più critici e più bui di, di questi ultimi tre anni abbiamo sempre detto il nostro punto di vista l'abbiamo fatto con degli specialisti di, Fana, di fama internazionale abbiamo avuto un collegamento telefonico lo voglio ricordare con il professor Montagnier e abbiamo, abbiamo avuto ospite in studio un eh, premio, premio eh, Nobel quindi la nostra trasmissione è il fiore all'occhiello di questa redazione ma credo anche di, di tutte le altre redazioni che Abbiamo eh, praticato. Io voglio ringraziare tutti quanti voi per averci seguiti anche durante la partita. Pensavo meno, se siete veramente tanti e quindi vi ringrazio. Spero che il Napoli <ride> vinca questo incontro così eh, sfata pure questo eh, brutto momento. E vi ringrazio ancora, ci vediamo venerdì prossimo, stessa rete, stesso canale, sempre punti di vista. A lì.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 zero otto uno uno nove tre, tre, otto, sette, uno, di sfogliatella.